Ciao a tutti e bentornati è passato veramente un sacco di tempo e che dire adesso siamo qua dietro con i miei bonsai e vi faccio vedere un po' di novità visto che è da tempo che mancava sono felicissimo di dirvi che sto ritornando sul canale finalmente dopo è passato credo un anno e mezzo, due ho boh, perso il conto ormai è passato troppo tempo sto registrando con l'osmo attaccato al telefono Finalmente sono riuscito a far funzionare l'applicazione perché dopo l'ultimo aggiornamento e era completamente andato in tilt l'applicazione. Comunque, siamo qui per. intanto partiamo da fuori con le novità. Vi mostro. Vabbè, il vaso è leggermente sporco di calcare, ma lo puliremo. Qua abbiamo un piccolo bonsai che stiamo facendo. È una calicarpa di circa. ce l'ho circa da due anni. Poi abbiamo un bellissimo, non si vede niente eh? Perché non si vede niente? Perché c'è lo sfondo che è bruttissimo Comunque vi faccio vedere questo È il bonsai che ho di Ginepro Ce l'ho con me da poco in realtà, da 4-5, l'ho preso ad agosto ad agosto sì. è un bonsai di ginepro totalmente da risistemare perché uh, le è da sistemare queste punte qua non so se si vedono queste punte qua sono da tagliare e sarà da infittire un pochino io ho tolto il filo inizio a pesare <ride> io ho tolto il filo recentemente quindi è adesso è pronto da mettere mano tra un po' inizierà il suo risveglio, quindi andremo a fare la concimazione e tutto il resto. Altra new entry è lui. Non so se si vede, mi allontano, così si vede. Anche lui è un ginepro: molto più sottile, più esile e carino. Faccio vedere. Questo è il vaso con il piede, e questo è da come, come si vedrebbe questa eh, si vede un pochino di vena qua qua si vede la, che fa la curva poi qua abbiamo ovviamente abbiamo il primo ramo il secondo quelli posteriori sta seccando un pochino credo sia normale devo ancora togliere il filo qua spero non stia sta scartando qualche rametto comunque dovrebbe adesso dovrò andare a togliere il filo che c'è ancora il filo non so se si vede qua, qua c'è ancora il filo adesso andrò a toglierlo e andremo anche a concimarlo ma comunque più avanti inizieremo tutte queste pratiche e vi farò i video annessi adesso questo qua deve riprendersi perché ha avuto un colpo di calore in estate e ha parecchi rami anche lui preso in estate insieme a questo qua comunque ci faremo dei video dedicati un altro new entry è lui che purtroppo ha avuto anche lui un grosso problema anche un'infestazione di acari di coceniglia e ha buttato giù praticamente un sacco di vegetazione ne ha perso, e ne sta perdendo veramente tanta ha perso tutta la punta quindi probabilmente spero di no che non lo perdiamo ma stavo pensando di andare a sfruttare allora questo rametto qua questo e probabilmente questo qua che è ancora bello in salute e forte e andare a eliminare completamente tutta la parte qua sopra quindi poi voi vedreste, si vedrebbe una roba così, magari inclinarlo un pochino e fare tipo una cascatina, qualcosa molto più piccolino, più soft. E vediamo cosa fare. Vi faccio vedere un'altra, diciamo, novità, che è questo, che anche lui sto recuperando, che anche lui ha preso la... gli acari anche lui è un gineprino sto andando a formare la ramificazione adesso li vedete tutti abbastanza asciutti in realtà sembra, sembra bagnato ma asciutto perché l'impianto è chiuso poi qui abbiamo delle roselline veramente graziose. vi farò vedere i fiori quando li farà guardate quanta radici hanno fatto queste qua ho fatto veramente un sacco di radici la sabbia serve per aiutare a tenere un pochino più bagnato qua ho il classico rubinetto di scarico che ho fatto ok giriamo in quadratura vediamo se ci sta dietro sempre si vede un po' buio credo devo sistemare le impostazioni di nuovo comunque andiamo a vedere un po' novità anche in giro per il giardino, un po' di cose allora queste diciamo sono novità minori che comunque porterò a video ma la novità più grossa ve la faccio vedere a breve qui abbiamo piantato questo melograno che come specie è un... Da, riesco a girarvelo a farvelo vedere senza pungermi ovviamente ok è un wonderful precoce Ultima novità è qui allora accendiamo la luce allora e... Dove... ci sistemare l'impostazione inclinazione anche. qui abbiamo diciamo il cibo Qui abbiamo il cibo più piccolo, i piccoli, che praticamente sono insetti. Quindi qua dentro abbiamo, penserete magari abbiamo un rettile, abbiamo qualcosa, no. Qua dentro ci cioè, avevo fatto tipo un mini shot all'epoca, ci abbiamo le nostre carissime formiche, questa è una delle colonie che abbiamo, poi ne abbiamo altre sei. E vediamo se riusciamo a farle vedere senza disturbarle troppo e eccole lì non si vede tanto perché c'è il riflesso vediamo se riesco a farvele vedere così eccole lì con le larvozze tutti i semi Tutte rannicchiate lì dentro in quella camera Non so se riesco a zoomarvi, no Caso mai zoomerò in post produzione ci vede c'è la regina che è quella grossa Ritornerò a fare video adesso Perché volevo sistemare tutto Volevo assicurarmi che le colonie Prima stessero bene Non volevo portare eh, fail diciamo su, sul canale O contenuti che poi non sarebbero andati avanti Volevo essere certo Gameplay, boh, per adesso non ne porterò. e Continueremo sicuramente con loro. Vi farò tutti i video aggiornamenti. Farò dei video tutti inerenti e anche con. È bellissimo vedere come ho battuto sul coperchio e sono letteralmente andato in panico. Perché sono molto sensibili alle vibrazioni questa specie è sensibilissima quindi basta un minimo di vibrazione tipo non sbattere una porta o anche battere ovunque che vanno in panico e escono tutte dal nido vediamo se riesco a farvi vedere c'è questa qua guardate vediamo se si vede che stava portando ce n'era una stava portando fuori un pezzo gigantesco un sassolino gigantesco Apriremo più avanti una collaborazione con un canale di formiche che si chiama Enzitalia, vi farò sapere tutti i dettagli più avanti e quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio di essere tornati Vi ricordo, commentate, iscrivetevi e lasciate tantissimi like Quindi vi saluto e al prossimo video, ciao! Se io continuo a guardare, lì è assurdo che io guardo il telefono pensando che la videocamera è lì ma quando in realtà è qua davanti